Eh, Ivan, quindi, tenendo presente quello che ci stai dicendo adesso, eh, quali sono i meccanismi psicologici che ci tengono attaccati ai nostri dispositivi tutto, tutto il giorno? Insomma, qua, come mai ci piace stare così tanto su internet? Allora, innanzitutto, c'è da dire una cosa, eh, una delle grandi ragioni, quindi e qui usciamo dal discorso patologico, dipendenza, eccetera, eccetera, una delle grandi ragioni è che ormai attraverso i cellulari facciamo tutto. Questo molto semplicemente, ecco, eh, molti detrattori del digitale del cellulare, ad esempio dello smartphone, dimenticano questo fatto, ossia eh, che non è solo l'utilizzo spasmodico del cellulare, non è tanto quanto io uso eh, il cellulare, il famoso screen time, non è tanto quello, ma che cosa io faccio con il cellulare. Okay, la gente eh, che mi conosce mi vede che sto sempre sul cellulare è eh, d'accordo. Però una volta ho letto un pezzo di ebook, un'altra volta ho gestito delle email di lavoro e via di questo passo. Quindi, insomma, ok, eh, questo so, soprattutto quando poi analizziamo questo fenomeno con i nostri ragazzi. Qui è ancora, ancora peggio come discorso. Okay? Quindi, questo questo è un, è un elemento, sicuramente. Poi meccanismi psicologici c'è cioè poi, come ho già accennato prima, tutto l'aspetto dell'esperienza utente, proprio eh, si chiama user experience design, proprio perché sono esperti che letteralmente disegnano le varie piattaforme, i giochi, anche lo strumento in sé, il dispositivo, per fare in modo che eh, le persone ci stiano più tempo attaccato. Certo. Business is business, ecco, nel fare questo sfruttano appunto delle, eh, dei trucchi eh, della nostra mente, ad esempio il famoso Like è uno di questi, Certo. Per dire, eh, oppure anche molto più semplicemente il, fa la, il fatto che Facebook prima, quando ricondividevamo un post, c'era semplicemente ricondividi, poi noi o scrivevamo il testo oppure mettevamo in via, condividi via. Ad un certo punto hanno aggiunto un'altra opzione, condividi ora. Mm -hmm. Per cui e sotto c'è condividi scrivendo una roba di questo tipo. No? Per cui cosa succede? Mi da Facebook football furbo ovviamente, mi ha addirittura inserito un'opzione per condividere al volo sulla mia bacheca un post senza avere il bisogno di un doppio passaggio della scrittura di un testo e così via, okay? quindi questo è solo un esempio, quindi sicuramente queste piattaforme spingono all'utilizzo compulsivo, poi c'è sicuramente il desiderio di rimanere in comunicazione, il desiderio di comunicare. Eh, l'uomo è animale sociale e questo lo diceva già Aristotele <ride> un po' di tempo fa e questo è rimasto eh, certo. eh, i social network in realtà vanno ad inserirsi all'interno di questa nostra eh, potremmo dirla, eh, attitudine, che è innata nell'essere umano, ma anche nei primati, eh, quindi non solo in noi. Ovviamente. Certo, e nella loro strutturazione poi cercano chiaramente di attivare il più possibile quelli che sono i nostri processi mentali per restare poi a, attaccati, incollati a questi dispositivi e restare dentro la piattaforma. Esatto, anche il banalissimo, parlo sempre di Facebook, vabbè, perché è quello più famoso, sono due miliardi di persone, quindi, eh, certo. però esempio, per e poi diciamo, cioè, Facebook ogni, ogni giorno aggiorna qualcosa e le tenta tutte per tenerci più incollati lì, a me a volte mette così tenerezza per questo, perché sembra che non sappia più cosa fare per farci ricondividere, per farci scrivere, per farci reagire. Eh, ad esempio, eh, sì, già da un bel po' di tempo, eh, ti presenta i ricordi da ricondividere. Sì, ad esempio. sì, sì, sì. Scusa, ma se io voglio ricondividere una foto di cinque anni fa me la vado a cercare io. Invece no, ah, ricondividi, cinque anni fa. Però è carina questa, questa cosa, eh, questa iniziativa di Facebook. A me per esempio piace, è una delle poche cose di Facebook che in qualche modo ancora gradisco, non lo tollero molto come social network e, e va bene per, per ragioni mie personali. Però effettivamente è vera questa cosa che dici, che eh, coloro che stanno dietro alle piattaforme eh, studiano e disegnano poi le loro applicazioni per fare in modo di tenerci dentro al loro sistema.